Benvenuti nel secondo video della serie su Mozilla Hubs, le basi. Allora oggi vediamo come creare un account e anche perché creare un account. Per creare un account in Mozilla Hubs che ho aperto eh, scrivendo hubs.mozilla.com eh, basta cliccare su sign in. A questo punto si può e semplicemente eh, scrivere la propria eh, mail qua. Eh, vi faccio notare che qui c'è scritto registrati per appuntare gli oggetti in una stanza o nelle stanze. A cosa serve avere il proprio account? Serve a rendere permanenti eh, le stanze e serve a rendere permanenti gli oggetti che si aggiungono nelle stanze, altrimenti se non si è registrati, se non si è all'interno di Mozilla Hubs con il proprio account, una volta chiuso l'applicazione eh, tutto sparisce, il che va benissimo per il lavoro scolastico se noi facciamo solamente degli incontri estemporanei, solo per dire per creare delle stanze per far lavorare o discutere i ragazzi in gruppo, però non si può fare nulla che sia significativo nel tempo. Allora cosa facciamo? Io metto il mio, eh, il mio account, quello che uso con Mozilla Hubs e poi e clicco su next a questo punto Mozilla mi informa che è stata inviata un'email alla mia casella di posta a questo mio indirizzo per continuare io devo eh, aprire un link che mi è arrivato via mail eh, per poter proseguire allora io avevo già aperto la mia posta quindi entro nella mia posta e vedo che è arrivata eh, la comunicazione da hubs Normalmente non mi arriva nella spam, controllate se per caso finisce nella spam, la cosa tra l'altro è istantanea. Quindi io apro la eh, comunicazione e trovo un link, qui mi dice per, eh, per entrare in CAPS eh, clicca sul link qui sotto e se, se non sei tu aver fatto questa richiesta ignora, ma io ero io e quindi clicco. A questo punto Mozilla Caps verifica la mia email e vediamo, e vediamo che qua eh, c'è scritto è entrato come e si vede eh, una parte della mia email per questione di privacy. Allora io clicco, come qui mi dicono, questa finestra del mio browser e torno a Hubs, quindi io clicco questo, chiudo la mia mail che non mi serve più e come vedete sono tornata nella mm, finestra precedente che non ho ricaricato ma già eh, mi, mi, mi ha già percepito come entrata. Ora vedete che mm, c'è assolutamente un grosso cambiamento. Ci sono tre ambienti simboleggiati da questi tre rettangolini, che sono tutti, tutti, tre ambienti, sei ambienti che sono tutti caratterizzati dalla presenza di questa stellina. La stellina contraddistingue gli ambienti permanenti, cioè mh, io ho ehm, scelto di rendere permanenti queste stanze per vari motivi. Eh, se io volessi creare una stanza eh, diversa da queste, potrei semplicemente ehm, cliccare qua e tornerei nella procedura già descritta nel primo video. Eh, invece per entrare nella, nella mia stanza, in una delle mie stanze, io posso cliccare su una di questi, per esempio ehm, questa, questa qua, l'accampamento eh, sotto le stelle. In questo modo vi darò una dimostrazione di cosa significa audio eh, relativo a dove io sono. Quindi io sono, in questo, sono entrata nella lobby, clicco su Enter Room, eh, controllo che sia mutato il microfono ed ecco che io sono entrata. Per muovermi ruoto tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Come vedete, qui ho sistemato una piccola eh, animazione. Mi avvicino al fuoco si dovrebbe sentire il crepitio del fuoco. In realtà si sente pochissimo, perché il volume è evidentemente troppo, troppo basso. Comunque, oltre al crepitio del fuoco, il cui volume dovrei alzare, ci sono altri due oggetti, e cioè un'immagine e un testo. Ecco, un testo su Emerson, Emerson il famoso autore americano. E guardiamo in alto a destra e notiamo che in questa stanza c'è eh, una persona, qui eh, si vede il numero delle persone presenti, e quattro oggetti che sono stati inseriti. Questi quattro oggetti sono il testo su Emerson, l'immagine di Emerson, l'animazione del fuoco, il fuoco con la sua animazione e eh, il suono che purtroppo non si sente molto, quindi dovrei andare a alzare il volume. Eh, credo che per questa volta... Ah sì, per chiudere. Per chiudere è sufficiente tornare indietro o uscire molto semplicemente. Uh, cliccando sul tasto come ecco, in questo modo io ho, sono uscita. Molte grazie per l'attenzione. Domani ci sarà un altro video.